Ciao e bentornato. Oggi voglio parlarti dell'iscrizione all'albo nazionale gestore ambientale. Questa cosa è importantissima per quanto riguarda la parte legata allo smaltimento volevo metterti un attimino eh, sul chi va là perché spesso e volentieri mi confronto in gare o eh, con preventivi di altre aziende che non sono iscritte all'albo, non sanno minimamente di che stiamo parlando non hanno un referente eh, iscritto all'albo che può gestire la parte dello smaltimento non sono iscritti al sistri, non, non gestiscono le cose nel modo corretto ma chissà come mai portano avanti lo smaltimento si caricano i filtri, li mettono nei loro furgoni non autorizzati e se li portano in giro per andare a gettare chissà dove visto che poi se ci sono degli impianti intelligenti e a norma non gli prenderanno mai quelli che sono i filtri perché chiedendogli le autorizzazioni non glielo possono fare il quel lavoro, quindi boh, poi magari troveremo i vostri filtri sotterrati chissà da, qualche, da quale parte, spero non nel giardino di vostra, della vostra casa o dove giocano i vostri figli insomma, perché purtroppo i miei perché, purtroppo, di questo stiamo parlando. In, in questo caso, appunto, vi ho portato la nostra iscrizione all'albo dove siamo iscritti come TecnoCAP per l'intermediazione e la produzione di rifiuti speciali, pericolosi e non, e specificatamente per il codice CER 150202 e molti altri. Il 150202 è il codice CER che si deve identificare e utilizzare per eh, l'identificazione dei filtri EPA e filtri a carbone attivi, cioè mh, praticamente materiale filtrante che sta all'interno delle vostre cappe. Quello è il codice CER idoneo e adatto. All'interno della nostra documentazione abbiamo anche i mezzi autorizzati e questa è un'altra tutela perché se per caso vengono fermati con mezzi non autorizzati insomma c'è una ripercussione tutta la filiera che ne va di mezzo, i nostri tecnici utilizzano mezzi e furgoni che vengono inseriti nella, eh, nella registrazione e quindi capite eh, che se ci andiamo a confrontare con aziende che non sono così specializzate, non si occupano solamente di cappe ma fanno di tutto e di più, non hanno iscrizione all'albo, non hanno personale qualificato e formato, non hanno mezzi autorizzati, è normale che costeranno un decimo di quello che possiamo costare noi ma allo stesso tempo la sicurezza, e la vostra eh, la garanzia per voi non c'è nel momento in cui viene fuori una vagagna o c'è qualche problema o c'è un controllo a tappeto, ecco che chi ha firmato, i verbalini, chi ha accettato un compromesso del genere pur di spendere meno, ne deve pagare le conseguenze, necessariamente, ahimè su questo insomma sono molto per pane pane e vino al vino, insomma dai a Cesare quello che è di Cesare o tutti i detti che vogliamo, cioè è corretto che un'azienda come la nostra che si batte per la formazione e le informazioni, la tutela dei propri clienti, che dei propri dipendenti eh, sia qualificata e, e quant'altro sia gratificata da questo punto di vista rispetto ad altre è messa che, anziché essere messa in, in secondo piano semplicemente perché gli altri fanno prezzi ridicoli, stracciati ma senza fare poi il servizio o farlo a mozzini e bocconi o esponendo quelli che sono i propri clienti a grosse sanzioni perché insomma, lo smaltimento di rifiuti speciali e la mancanza dal punto di vista registrazioni MUD, registrazioni assistri comunicazioni e mezzi autorizzati è veramente grave quindi andatevela a vedere da questo punto di vista è una scelta scegliete voi, decidete il da farsi ma fatelo consapevolmente quantomeno, nel momento in cui prendete una decisione e dite ok, voglio lavorare con un'azienda che non è scritta all'albo, che non ha questa sensibilità, chissà dove mi porta i filtri chissà chi chiama, chissà che combina un domani quando il magistrato vi dovesse mai chiamare per qualche problema c'è cioè un, un qualcosa per il quale dovete rispondere non fate almeno i tutti. almeno io sì, lo sapevo ho fatto questa scelta consapevolmente perché se la state facendo inconsapevolmente o oh, peggio, le assistenze non vi dicono nulla perché oh, alla fine voi fate un altro lavoro quindi non lo portate come come paletto nelle gare, perché dovreste metterlo come paletto nelle gare, ecco che dall'altra parte le assistenze vi stanno buggerando, per così dire, e voi ignari, continuate lì, basta che avete speso poco, avete il vostro pezzetto di carta, è tutto a posto, qualche sorriso e tutti sono felici, finché non c'è il problema. In Italia purtroppo è così, quando c'è la bomba, scoppia la bomba, tutti si cerca il capo espiatorio e quel capo espiatorio potresti essere proprio tu.